classificata tra le domande del 2019 2020 è sicuramente quella relativa al fatto se sia meglio utilizzare facebook o instagram rispondo in questo video come rispondo normalmente a tutti dipende a molti non piace la parola dipende però in realtà è così ti faccio un esempio pratico chi mi conosce sa che mi piace tanto utilizzare queste metafore se sei un lavoratore che ha necessità di spostarti hai due alternative potresti utilizzare un'automobile o potresti utilizzare per esempio un furgoncino. Io non so cosa sia meglio per te se l'automobile o il furgoncino a meno che tu non mi dica per esempio che tipologia di lavoro fai nel concreto quindi è chiaro che se sei un agente di commercio che ha necessità di spostarsi velocemente semplicemente da una città all'altra per incontrare dei clienti probabilmente l'automobile è il mezzo del quale hai bisogno se al contrario sei qualcuno che ha necessità di trasportare eh, dei pacchi di fare delle consegne o comunque di fare dei lavori presso terzi quindi ha necessità di portarti con te degli attrezzi di lavoro è chiaro che il furgoncino sarà lo strumento che più ti serve per il tuo lavoro. E quindi capire se è più utile Facebook o Instagram dipende semplicemente da alcuni fattori. Guarda l'immagine che trovi qui a fianco. Eh, questi sono i dati che in qualche modo ci evidenziano un po' di differenze tra i due strumenti. Sono differenze relative al numero di persone che utilizzano l'uno e l'altro, alle fasce di età, alle modalità con le quali si usano le parti creative o ad aspetti relativi per esempio alle varie funzionalità sono sicuramente due strumenti diversi e raffrontati ti rendi conto che hanno proprio delle differenze ma per capire se è più utile utilizzare facebook ed instagram devi partire innanzitutto da farti una domanda qual è l'obiettivo che devo raggiungere perché ogni strumento è stato creato sulla base di un determinato obiettivo quindi se facebook può essere utile per il tuo amico che magari ha una pizzeria mentre per te che un negozi passbucchieri potrebbe essere molto più utile e favorevole instagram Però a priori questo non lo possiamo dire la scelta dello strumento deve sempre passare da una strategia quindi devi chiederti quali sono i tuoi obiettivi di marketing che cosa vuoi ottenere dall'utilizzo di un social qual è il tuo target di riferimento perché come vedi nell'immagine accanto eh, la fascia d'età che oggi utilizza Facebook rispetto a quella che utilizza Instagram è molto diversa e anche le ragioni per le quali si utilizza un social ad un, un altro sono differenti e anche le possibilità a livello creativo sono diverse. Per esempio su Instagram la parte relativa ai commenti non è così importante come su Facebook. Su Facebook puoi utilizzare tantissimo i link, puoi condividere tanto contenuti, mentre invece Instagram è un social molto eh, più votato per le immagini, per i video, su una altissima qualità del contenuto creativo. Il terzo elemento è il modello di business sul quale tu lavori, perché a seconda della tua attività potrebbe essere indicato l'uno oppure l'altro o addirittura non essere indicato nessuno dei due. Il mio suggerimento quindi è quello di iniziare ad utilizzarli capire quale è più utile per la tua attività, quale ti dà dei risultati migliori. Una volta che avrai capito quale dei due strumenti è più utile per il tuo modello di business, per la tua attività, per ciò che fai, allora cerca magari di costruire su, quel determinata, su quella determinata piattaforma la strategia che per te può essere più vincente. Quindi veramente non è per non rispondere, ma non esiste un social più idoneo rispetto all'altro. Certo ci potrebbe essere qualcuno più indicato, ma non è qua neanche il caso di di fare l'elenco e dire se fai quell'attività è meglio Facebook o se fai quell'altra è meglio Instagram. In tutti gli strumenti di marketing digitale, la cosa migliore è testare. Quindi Dopo aver risposto ampiamente a questa domanda, ti saluto e se ti è piaciuto questo video e vuoi continuare a seguirci, iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per ricevere le notifiche, se invece hai necessità di avere un confronto diretto con noi o vuoi una consulenza, nel link sotto questo video trovi tutti i riferimenti per poterci contattare. Ciao e alla prossima!